Molto interessante e lo consiglio. I contenuti che abbiamo affrontato pensi che siano di valore? Assolutamente sì. Eh, ripeto, lo consiglio a tutti. Eh, costruttivo e... Okay. Grazie mille. E puntini, puntini, puntini. Grazie mille. Grazie.